Il Freelance Camp ha degli sponsor molto belli a livello nazionale e siamo sempre molto contenti quando è possibile averli qui con noi, quindi facciamo venire Silvia di Banca Etica. Grazie, grazie per per l'invito, mi fa molto piacere essere qui perché eh, lavoro per Banca Etica da Firenze ma sono di Prato, sono nata e cresciuta a Prato quindi sono molto contenta di poter venire a Prato per lavoro, per una volta non mi, è, non mi è capita mai eh, quindi grazie um, non faccio una marchetta, anche perché non lavoro in filiale eh, quindi <ride> mi risulterà difficile raccontarvi il, il conto corrente perfetto o, la, o il prodotto perfetto per voi nel dettaglio, però ci provo perché in realtà ha senso dirvi perché scegliere Banca Etica? Allora, intanto... Vi racconto cos'è Banca Etica per chi non la conoscesse. Eh, forse molti di voi non lo, non lo sanno, è una banca piccolina, quindi eh, chi eh, ruota intorno al mondo della sostenibilità eh, dell'economia circolare, dell'impegno nel sociale, nel mondo del terzo settore, del volontariato del, e del mondo cooperativo può conoscerla. È una banca che è nata negli anni 90 e quindi ha an 25 anni, non, non di più, eh, e ha una ventina di filiali in tutta Italia, è nata appunto dal movimento verso una finanza etica. A un certo punto il terzo settore ha iniziato a chiedersi eh che senso avesse operare nel sociale, operare con i migranti, operare eh, nella, nella lotta alla criminalità organizzata e poi però avere un conto corrente in una banca che finanzia le aziende pretorifere o finanzia il, il commercio di armi e quindi eh, che senso avesse eh, tenere i propri soldi in un conto corrente che però fa del male agli altri eh, e, da lì, da, e da lì e da tante altre riflessioni è nata poi Banca Etica. Quindi eh, quello che, eh, che fa Banca Etica è un'azione costante per ricordare che esiste una finanza alternativa a, a quella classica, una finanza diciamo buona in qualche modo. Eh, banca Etica per i freelance cosa può fare? Allora, intanto è una banca a tutti gli effetti, ha i suoi filiali, i suoi sportelli, i suoi bancomat evoluti che possono anche ricevere il contante. Eh, ha delle, eh, a dei prodotti e servizi dedicati ai freelance, quindi non c'è un conto corrente standard che qualcuno di voi potrebbe scegliere per, per la propria attività, ma esiste proprio il conto corrente eh, liberi professionisti, quindi l'IPRO o l'IPRO Lite, che è l'altro conto corrente per chi ha invece un regime forfettario o comunque delle esigenze eh, più, più, mh, più, più contenute. Eh, e quindi ci sono dei conti correnti adatti proprio alle esigenze dei freelance, eh, quindi dal punto di vista lavorativo posso dirvi oggi avete un'attività da libero professionista, volete avvalervi di banca etica, potete farlo come clienti, avete un conto corrente, avete la possibilità di avere dei post, c'è cioè la collaborazione con Satispay, per chi la conoscesse appunto permette la, la ricezione di, di, di soldi e il pagamento in modo più, eh, più snello e più smart tramite, tramite il numero di telefono e tramite un'app, eh, carta di credito e tutto quello che ogni banca fa. Poi però la differenza è come li utilizza gli investimenti, perché Banca Etica dal giorno 1, dal primo giorno in cui è nata, ha deciso di eh, rendere pubblici tutti gli investimenti che faceva e tutte le realtà a cui dava credito, per cui eh, voi potete sapere eh, cosa fanno i vostri soldi, lo, lo diciamo sempre, quando, quando la notte dormite, quindi cosa fanno i soldi mentre io dormo, dove vanno i soldi mentre io lavoro nel sociale e, e però appunto i soldi sono in, ban sono in una banca e vengono investiti per altre, per altre attività. Quindi, appunto, eh, da, da clienti posso dirvi, questo è quello che Banca Etica fa. Eh, da, da, lavora, da lavoratore, libero professionista, che ha delle entrate che non sono sempre ricorrenti o che comunque solo possono essere saltuari, ci possono essere delle protezioni diverse da un dipendente, io non posso parlare perché appunto sono dipendente, quindi non, non so cosa significhi essere a partita IVA per quanto appunto conosca, conosca le situazioni intorno a me, eh, però... Ci sono dei rischi in questo, in questo lavoro, per cui mh, eh, Banca Etica quello che fa è mettere a disposizione delle polizze assicurative, la polizza infortuni, la polizza sui, sui finanziamenti, in modo tale da permettere a chi eventualmente a causa di un infortunio o qualcosa di, di, di, di diverso abbia bisogno di sospendere per un momento delle rate o comunque ricorrere a una polizza assicurativa, quindi c'è anche questo tipo di tutela per i freelance e per il vostro lavoro fine della marchetta adesso invece passo a... perché comunque un po, un po' eh, raccontando cosa fa banchetica un po tocca eh, in realtà quello che ho pensato di dirvi oggi è eh, parlando di freelance eh, mi viene in mente appunto il copywriter mi viene in mente la persona che scrive di, so di sostenibilità parla di sostenibilità eh, lavora per delle società che eh, si occupano di economia circolare e quindi racconta la sostenibilità eh, fatta dagli altri, no? quindi fatta da, eh, da queste società, delle, le start-up, le PMI, le, le, le B Corp, che appunto ruotano intorno a tutto questo mondo. E allora dico, mh, oltre a scrivere di, di tutto questo, conoscendo questo mondo, potete scegliere Banca Etica come la vostra banca, la, la banca dei, eh, del, de, dei, vostri, de, dei vostri risparmi, proprio perché eh, diventate a quel, a quel punto consapevoli a 360 gradi, quindi non solo mi occupo di sostenibilità ma so che cosa significa, so che senso dare a questo, a questo lavoro e sono ancora più coerente eh, sapendo dove vanno i miei risparmi quindi questo è, questo è quello che eh, appunto ho pensato di, di raccontarvi oggi e eh, appunto mh, a livello di, eh, di, di co come, appunto, cli come clienti, come pr libri professionisti questi sono i vantaggi di, di, di Banca Etica però Banca Etica oltre ad essere una banca è, è chiaramente di più eh, fa tantissimo per quanto riguarda la sostenibilità ambientale ha partecipato alla, alla mobilitazione per il clima e lo fa ogni anno insieme ai Fridays future, quindi in un certo senso eh, è, ehm, è, co è collegata al, molto spesso al lavoro di, eh, di, dei freelance. Ehm, io tra l'altro eh, occupandomi di, non, di non, in, non lavorando in filiale, ma occupandomi di eh, crowdfunding e raccolte fondi, vengo anche in contatto con, con i freelance, con i copywriter, con eh, consulenti che si occupano di ehm, appunto raccontare i progetti de, del, de, delle aziende che fanno raccolte fondi per cui nel caso appunto ci fosse qualcuno che eh, ha, ha curiosità di conoscere meglio questo mondo posso anche raccontarvi appunto qualcosa su, su questo ambito, su questo settore. Eh, se ci sono domande eh, altrimenti io avrei concluso. Grazie.